Tu hai l'abitudine di descrivere eh, gli eventi in maniera molto imparziale, molto informativo e imparziale, per cui ti chiedo, ti chiedo questo, eh, come vedi la posizione della politica italiana all'interno di questo quadro di crisi economica? Mm, dal, a livello internazionale dici? A livello sì, sì, chiaramente ormai non si può più limitare mm. soltanto... Qui, no. Io guarda, sono convinto che, che, che l'unica soluzione sia cioè l'unica soluzione, che il primo passo per una soluzione sia mandare a casa immediatamente questo governo, ma non perché sia un, un, un, un fautore, un DP Manetaro o un, un grande sostenitore dell'opposizione che non mi piace per niente. Ma è semplicemente per, il fatto, per un fatto molto semplice. Il fatto è che se tu hai delle persone che dopo se tu fai un, un contratto con una persona o, me, o parlando con una persona continui a, a avere delle promesse da, da questa persona e vengono continuamente disattese alla dodicesima, tredicesima, quattordicesima volta che gli dai fiducia non gli credi più no? e il governo italiano si trova secondo me in questa posizione di avere riempito talmente tanto di palle eh, gli elettori che ormai qualunque cosa dicano non ha alcun credito e, certo. e, e siccome la crisi, prima, io sono per, moderatamente d'accordo per quanto ne posso capire naturalmente, mi sembra mi sia sembra giusto questa analisi, cioè la crisi è di fiducia, come si fa a dare, dare fiducia a dei bugiardi? Io non lo so, si, io non darei fiducia a dei bugiardi. Sì, il famoso contratto con gli italiani, insomma. Sì, a, a partire dal, dal contratto con gli italiani, ma ce ne sono una, una quantità sterminata e, e io onestamente non so cosa potrebbero dire. Cioè, oggi Tremonti non ha detto quasi niente all'incontro con le parti sociali si sono presentati praticamente putta, ma io non so cosa potrebbero dire per convincere gli analisti internazionali o, o gli osservatori internazionali a dire beh sì effettivamente adesso l'Italia è un paese che ha delle prospettive solide o che è credibile l'atto di dignità che dovrebbero fare sarebbe prendere e andarsene a casa immediatamente e, e poi decidano loro che cosa fare, io, non, io non, ho, non ho idea, non penso che un governo tecnico o un governo dell'opposizione potrebbero fare tanto meglio, però avrebbero dalla loro il fatto di avere almeno il credito di dire beh insomma io vi sto facendo delle nuove promesse e sono qui, datemi il tempo di dimostrarvi che sono una che le mantiene. No? Chiaro, chiaro. No? invece al contrario di quello precedente insomma che Uh, prometteva sempre, ad esempio a Napoli, la soluzione che sarebbe arrivata in un mese e poi veniva la <ride> mandata sì ma, sì, ma su tutto, sulla Libia, Frattini non so quante volte ha detto la, la guerra finirà tra una settimana, finirà tra un mese, fi, sta per finire, sta finendo e poi in realtà la guerra è lì, cioè, è, è tutto così, eh per non parlare dei tagli delle province, dei tagli dei costi della politica, ma, ma su qualunque cosa. Cioè. Quindi dovrebbe esserci un'alternanza democratica, cosa che dovrebbe già esserci comunque in teoria. Quella se la volessero gli elettori naturalmente, se gli elettori pensano che questo governo invece l'abbia fatto bene è giusto che stia su questo governo, il problema è che a un certo punto si arriva alla situazione per cui questo governo già di fatto non è più. Non, più non ha più il potere per fare quello che vuole perché l'anticipo cioè, per esempio del pareggio di bilancio del 2013 è stato deciso dalla Banca Centrale non dall'Italia perché 48 ore prima Berlusconi era andato in Parlamento a dire noi il pareggio di bilancio lo raggiungeremo e arriva una lettera di cui il contenuto non si può sapere anche questo non si sa per quale ragione e, e gli dicono no, no, deve essere nel 2013 se no non ti compriamo i BTP e sì, io non lo so, eh, gli elettori hanno, hanno chiesto, cosa avevano chiesto gli elettori rispetto a questo, un governo che non ha abbastanza autorevolezza per poter dire no alla Banca Centrale Europea o per comunque avere abbastanza voce in capitolo per se non altro far valere il suo punto di vista. Casini mm. oggi per esempio diceva che il commissariamento della BCE è un dato di fatto, non è una, non è una questione da… Così sembrerebbe, pare che ci siano anche delle richieste abbastanza dettagliate, no? soltanto che noi non le possiamo sapere perché quella lettera non l'abbiamo vista. Di oui. eh, secondo te c'è un contrasto tra democrazia partecipativa, che si respira nei social media, <ride> e un'oligarchia economica internazionale? Ma io non lo so, devo dirti la verità, certo è, è più facile spostare dei like che dei miliardi di euro sicuramente, però non, non, non, saprei, dirtelo, non saprei dirtelo, perché anche nei social media comunque ci sono molti oggi leggevo, dove l'ho letto? Ho letto un sacco di cose, oggi non mi ricordo bene, però c'era ah sì, un commento di Giddens mi sembra, sociologo inglese su Repubblica che diceva in relazione agli scontri in Inghilterra, diceva ah, Twitter, Facebook, eh, questi luoghi dove il potere non arriva, che non si possono censurare, non è vero, il potere arriva benissimo su questi social network, e i, i regimi li usano per, per prendere i, i dissidenti, per identificarli, quindi i, i, la polizia postale può fare esattamente, me piace chiudere, c'è stato un articolo dell'Espresso, mi sembra dell'anno scorso, no? che faceva vedere come in realtà questi gli accordi sul chiudere o a tenere aperte delle pagine vengano fatti... Sottobanco in barba tutte le leggi tra il Ministero dell'Interno se, se è una cosa importante. E, e Facebook, mentre invece un povero Cristo che si vede scomparire tre anni di lavoro rischia di non vedersi li riapparire mai più. No? Quindi, insomma, c'è tutta una serie di, di, livelli, di, di livelli gerarchici anche nei social media. Per quanto riguarda l'economia, penso che, insomma, alla fin fine di partecipato ci sia poco. No? Cioè, questo. Questo mi sembra abbastanza evidente, però, però ecco, metterei in guardia da entrambi le, le idealizzazioni, sia quella tecno utopista che pensa che i social media sono il luogo della partecipazione assoluta dove tutti siamo uguali, no? e sia quella invece che, che pare essere invece ma, maggiormente in voga nei media tradizionali italiani, cioè quella di demonizzarli a ogni piace spinto. E mi fanno mi fanno abbastanza schifo entrambe le, vis le visioni perché sono semplicemente false. Entrambe i social media sono un mondo molto più complesso e l'unica cosa, secondo me, che l'unica differenza che c'è col mondo reale è che se scrivi sulla bacheca di un costituzionalista, di un papa, è facile che ti risponda che non se gli scrivi una. Una, una, una lettera per iscritto o se cerchi di fargli una domanda in pubblico perché poi questa gente non risponde nemmeno alle domande in pubblico non risponde, non risponde, cioè, questa è una delle cose che io non, non, non riesco proprio a concepire cioè da venendo dal mondo accademico i rapporti di autorevolezza sono, non, non, non esistono cioè, non esiste che un docente soltanto perché sta dall'altra parte della cattedra non ti risponde a una domanda cioè, lui è lì perché e ne sa più di te e proprio per quello la sua funzione semmai è, è, pro è proprio pedagogica no? Cioè, guarda, le cose stanno così se tu hai degli argomenti migliori mi confuti e tra tre anni vieni dall'altra parte della catra no? se no te ne stai lì zitto e prendi appunti e invece questa gente salta tutto questo passaggio e smette di rispondere fa rispondere gli uffici stampa non fa rispondere gli uffici stampa quando fai delle domande ti avere a che fare con dei ministeri è, un, è, è peggio e sembra di leggere l'odissea non finisce più, non c'è niente da fare, ognuno, ognuno rimanda un altro, in un anno di, di mail mandate ai ministeri lavorando per la Terra 43 penso che mi abbiano risposto una o due volte e, e i ministri sono irraggiungibili, se non hai il cellulare mai… Se li chiami per l'Espresso è ti... capace che ti rispondano, se li chiami per lettera 43, no, perché loro cercano visibilità, non correttezza. Questa è un'altra cosa veramente spettacolare di questa gente che è tutto il giorno in televisione, ma comunque non riesce a concedersi per un giornale che è appena nato, preferisce andare sull'Espresso. Concepibile, ma è più da VIP, eh, da rockstar che, che da politico, che da, un, che da un, una persona che lavora, che è un dipendente pubblico, tutto sommato. Per cui. Sì, a me questa arroganza è la cosa che mi dà più fastidio ed è uno dei motivi che mi spinge a, a scrivere tutti i giorni cioè, l'arroganza del potere è la cosa che va demolita al più presto perché è, è quello che veramente produce il contrario di, della democrazia partecipativa, cioè alza una barriera tra, tra chi comanda e chi prende gli ordini che non, non puoi infrangere nemmeno se sei un giornalista figurarsi un povero, un povero cristiano, un comune cittadino che vuole sapere una cosa chiamando il, il ministero delle riforme, per esempio, che ne so, fanto questi fantomatici ministeri o quello di Rotondi, quello dell'attuazione del programma, no? L'attuazione Pro del programma, che poi quando fanno i vertici per concordare il programma, non chiamano Rotondi, questa è la cosa meravigliosa, no? Lui si era anche arrabbiato, ho detto: Io me ne vado, poi adesso invece sembra essere sì non arrabbiato più. E, e quindi sì, questa cosa va combattuta, se si può fare con i social media bene, se si può fare con i blog bene, se si può fare con i giornali bene, se possono farlo i cittadini andando a fargli le domande direttamente con una webcam va bene, non c'è nessun problema, basta che questa gente non si senta al di sopra. Eppure sono istituzioni che dovrebbero essere al servizio del cittadino queste, però generano non risposte di fatto. Eh, si vede che sono troppo impegnati nei loro talk show televisivi o nelle, nei loro vertici infiniti per progettare riforme che non vedranno mai la luce senti eh, visto che ne parlavi prima e ne avevi accennato prima eh, dimmi un po' tu che cosa, qual, è la, qual è il tuo parere la tua opinione riguardo alle <coughs> rivolte che stanno avvenendo in Inghilterra in questi giorni ma sai io premetto che non, non è non avendo visto che cosa è successo non, non ho un parere preciso su questa cosa. Eh, di sicuro non, non mi dà l'aria di essere niente di, niente di particolarmente politico. Cioè non vedo... cioè voglio dire, se leggevo da qualche parte un commento, adesso non ricordo dove, ho una pessima memoria, che diceva che se fosse stata una, una rivolta politica avrebbero assaltato le sedi istituzionali. no? se fosse stata una rivolta diciamo almeno ideologica avrebbero assaltato le librerie ma questo lo sto aggiungendo io e invece cioè, a me sembra una rivolta dettata semplicemente da una rabbia cieca no? cioè c'è stato il pretesto la morte di Dagan e poi mi sembra che abbia prevalso la voglia di arraffare e tra l'altro è una voglia di arraffare abbastanza brutta perché fa capire secondo me come anche essendosi focalizzata su, anche su, su tanti beni diciamo, non di prima necessità fa capire il valore che per queste, per queste generazioni disperate e sfortunate sicuramente eh, il valore è che abbiano questi beni di consumo che sono superflui diciamo no? quindi c'è una riflessione da fare sicuramente anche dal punto di vista di chi ha promosso questi valori ma detto questo quello che hanno fatto è ingiustificabile cioè non c'è sofferenza che giustifichi il fatto che si dia a fuoco è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Io onestamente sono contento che, che Cameron abbia usato il pugno di ferro perché, secondo me, in, questo, in, queste, in una circostanza simile, aver most mostrare debolezza rischiava veramente di, di, di, di lasciar dilagare la rivolta. Dall'altro lato, però, è, trovo incomprensibile l'atteggiamento di Cameron eh, quando, per esempio, dice bloccheremo i social media. E nel caso dovessero esserci. Sì. Ecco, questo è, dimostra, secondo me, ancora una volta, la capacità della politica di, di, di capire questi strumenti e di, di, di saperli fronteggiare. Non, secondo me, veramente, c'è un problema di, di governance di, della rete a livello politico che, che è enorme, perché c'è un misto di di interessi in gioco, di ignoranza da parte della classe dirigente e anche se vuoi di, di interessi che si mischiano tra economia e politica che sono molto pericolosi per il futuro della nostra libertà di espressione in rete. Per quanto riguarda le rivolte, purtroppo io su questo devo dirti la verità quello che ti ho detto non non ho un giudizio particolarmente preciso perché non, ho, non conosco molto bene la storia del presente del paese non, non mi azzarderei, ecco.